Buongiorno, riprendiamo l'esercizio Elenco Corsi che avete iniziato lunedì scorso con il professor Corno. L'obiettivo di Elenco Corsi è quello di creare un'applicazione in Java che, dato un periodo didattico, permette di selezionare i corsi relativi a quel periodo didattico. Per questo avete definito un'interfaccia grafica che permette di inserire un semestre o un periodo didattico, un intero, poi si clicca sul bottone cerca, l'applicazione si collega al database, al database di scritti corsi, estrae le informazioni relative a quel periodo didattico e, sta e infine l'applicazione stampa i corsi per quel periodo didattico. Come strutturare l'applicazione? Abbiamo tre packages, i packages di tipo Lito TDP corsi, dove viene implementato, dove c'è l'implementazione del controller. Abbiamo il package del DB, dove implementeremo la logica per l'accesso al DB. Abbiamo il package model. Nel package model implementiamo tutta la logica dell'applicazione. Quindi per ricapitolare il controller parla con il model e il model parla con le classi DAO nel package DB. Quindi iniziamo dal model. Nel model abbiamo, avete definito un metodo lista corsi semestre. Questo metodo lista-corsi-semestre restituisce una lista di corsi dato un periodo didattico. Abbiamo detto che il model non parla direttamente con il database, ma parla tramite il DAO. Quindi il DAO astrae al model i dettagli di come i dati vengono estratti dal DB. Questo perché se un giorno cambiassimo il supporto su cui i dati vengono salvati, quindi passassimo da un database a un file, Solo l'implementazione del DAO cambierebbe non quella del model, perché l'interfaccia tra model e DAO è stata definita e non viene più cambiata. Quindi, come implementare il metodo lista corsi semestre? Il cuore del metodo è l'estrazione dei dati dal DB. Per questo abbiamo un metodo list all, che restituisce, ehm, metodo list -all del DAO che restituisce tutti i corsi. Corsi che poi vengono filtrati sulla base del periodo didattico. Vengono salvati all'interno di una lista risultato che viene poi restituita. Questa è la prima implementazione possibile, ossia ottenere tutti i corsi, filtrarli sulla base del periodo didattico, però effettuare il filtro in Java e restituire il risultato. La seconda implementazione possibile è quella di filtrarli direttamente nella query SQL, in modo tale che già le informazioni che mi restituisce il database sono quelle che voglio visualizzare, sono quelle di cui ho bisogno. Quindi non effetto più alcun filtro in Java. Come implementare questo secondo metodo? Commentiamo il codice relativo all'opzione 1 e decommentiamo quello relativo all'opzione 2. Avete già definito un metodo list by pd, un metodo del DAO, dobbiamo implementare questo metodo list by PD in corso DAO. Il codice con cui effettuiamo la query è lo stesso, di list all, quindi possiamo copiarlo perché il codice segue sempre uno stesso pattern. Tuttavia, la differenza è che questa volta dobbiamo aggiungere una clausola where perché è lì che andiamo a fare il filtro e scriviamo where pd uguale punto interrogativo. Questa è la sintassi che Prepare statement si aspetta, perché Prepare statement compila la query effettuando le sostituzioni necessarie. In questo caso dobbiamo sostituire al punto interrogativo il periodo didattico che noi passiamo come parametro al metodo list by pd. Quindi scriviamo st.setInt, a cui passiamo due parametri, il primo è la posizione del punto interrogativo, in questo caso ce n'è solo uno, quindi scriviamo uno. Il secondo è il parametro pd ed è quello che passiamo al mezzo listbypd. Il resto del codice rimane uguale perché alla fine il risultato è sempre un corso, quindi otterremo le informazioni codins, crediti, nome pd che estraiamo dal risultato della query. Le salviamo in un oggetto corso, l'oggetto corso viene poi salvato all'interno di una lista di corsi che restituiamo al fondo. Quindi vi faccio notare alcune, eh, alcuni pattern all'interno di, di questo metodo. Prima, definiamo come prima istruzione una query SQL, definiamo una struttura dati in cui salvare il risultato. Questo result viene poi restituito dal metodo come ultima istruzione. Definiamo un try-catch perché stiamo effettuando delle operazioni sul db e il db può dare errore perché ad esempio la connessione può essere chiusa quando tentiamo di connetterci al db, ad esempio il database potrebbe non essere raggiungibile, il database è un server. Quindi effettuiamo l'operazione di try-catch, nel catch andiamo a catturare una possibile java, sql, sql, exception e la logica che implementiamo per la gestione dell'eccezione è quella di lanciare una nuova runtime exception quindi poi dovremmo gestirla nel model in modo tale per far sì che l'applicazione non vada in crash nel caso in cui venga generato un SQL exception ultima eh, informazione importante è quella come fa il corso DAO a ottenere una connessione al DB lo fa tramite il driver manager, quindi tramite il metodo getConnection di driver manager che restituisce una connessione al DB. Come ultima operazione la connessione viene chiusa, quindi prende la connessione, vengono fatte una serie di eh, viene effettuata la query e poi in ultimo la connessione viene chiusa. Se andiamo in test model possiamo testare il metodo che abbiamo appena implementato all'interno del model che abbiamo appena reimplementato, per meglio dire, all'interno del model. Lo eseguiamo, otteniamo un errore che è dovuto all'url all di JDBC, perché nel mio caso non devo inserire la password, però questo dipende da come abbiamo installato il database MySQL, quindi ognuno avrà un caso a parte. Proviamo a rieseguire il test model e otteniamo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima, con l'opzione 1, che avete ottenuto prima con l'opzione 1. Quindi ricapitolando, nel model abbiamo due possibilità per implementare, eh, per implementare questa funzionalità, di ottenere la lista di corsi dato il periodo didattico. La prima è quella, query semplicissima eh, e operazione di filtro in codice Java, quindi query semplice, codice un pochino più complesso. Seconda opzione, qui è un pochino più complessa perché devo aggiungere la clausola WHERE, ma nessuna operazione di filtraggio perché questa è già stata fatta a livello del database. Se vedete nel secondo caso il codice è molto più semplice, quindi suggerirei sempre, di, quando possibile, di sfruttare l'opzione 2. Siccome abbiamo implementato il model e l'abbiamo testato nel test model, ora è il momento di collegare il controller al model. Come fare? Abbiamo un metodo handle cerca che viene chiamato quando si clicca sul bottone cerca. Qual è la logica che dobbiamo implementare a livello di interfaccia? Fare il parsing del testo txt semestre, trasformare questo testo in un intero, che è il nostro periodo didattico, passare questo intero al metodo lista corsi by semestre di model, lista corsi semestre di model quindi, quindi dal controller dobbiamo chiamare il model, otteniamo una lista di corsi che poi stampiamo in txtlog. Per fare tutto questo il controller deve potersi collegare al model e abbiamo visto nelle lezioni scorse, avete visto nelle lezioni scorse che per poter ehm, la classe che è incaricata di collegare il model al controller e la classe main quindi nella classe main noi andiamo a specificare andiamo a creare un nuovo modello model model uguale new model e lo andiamo a settare nel controller per settarlo dobbiamo utilizzare utilizziamo un metodo un nuovo metodo set model quindi controller.setModel a cui passiamo il model appena creato tuttavia non abbiamo ancora l'oggetto controller. Come facciamo a ottenerlo? Possiamo farlo utilizzando l'fxml loader. Quindi scriviamo corsi controller controller, quindi creiamo una nuova variabile controller è uguale a loader.getController. Come fare a ottenere il loader? Se vedete il loader viene definito qui però direttamente viene chiamato il metodo load sull'fxml loader. Invece noi dobbiamo separare queste due operazioni perché abbiamo bisogno del puntatore all'fxml loader. Quindi scriviamo fxml loader, loader uguale new fxml loader a cui passiamo questa istruzione get class, get resource, core cfxml. quindi il loader fa il parsing del file fxml e associa l'interfaccia creata al, al nodo che è il padre della gerarchia dell'interfaccia che è il nodo root di border pane, quindi border pane root su border pane di loader.load. Abbiamo ottenuto il loader, dal loader utilizziamo il metodo getController per ottenere il riferimento al controller. A questo punto, abbiamo creato un nuovo model, settiamo il model appena creato nel controller di cui abbiamo il riferimento. Tutto questo perché? Perché è possibile creare delle applicazioni in Java con più di un controller ma stesso model perché il model è unico perché il model è quello dove viene implementata la logica dell'applicazione per poter associare lo stesso model a più controller dobbiamo utilizzare l'unico posto corretto per farlo è il main in realtà tutte le applicazioni che noi creeremo in questo corso avranno un solo controller ma questo rimane comunque il metodo più corretto dove fare questa operazione ora ci rimane che implementare il metodo setModel all'interno di controller quindi all'interno di setModel vado a impostare il model che ho creato vado a assegnare il model che ho creato nel main al controller ho bisogno di una variabile privata globale di tipo model che viene assegnata poi nel metodo setModel quindi dis.model uguale model a questo punto il controller ha accesso ai metodi del model e ricordiamoci che il metodo che ci interessa è model.listacorsi semestre pd. Ci manca ora il pd, periodo didattico, quindi int pd uguale integer. .get -integer data una stringa, la stringa è quella di txt semestre.getText. Quindi prendo il testo che l'utente ha inserito all'interno della text field, lo trasformo in un intero che passo al modello. E il model mi restituisce una lista di oggetti di tipo corso, corso è il nostro contenitore, importo Java. util. A questo punto itero sulla lista di corsi, quindi for corso c due punti corsi cosa faccio? Stampo, e lo stampo nei, nella eh, text area che si chiama txtlog, quindi txtlog.appendText, scrivo c.toString, siccome voglio andare a capo, dopo ogni corso scrivo più backslash n per aggiungere la capo, altrimenti tutto mi verrebbe stampato su una sola riga. Sono ancora due operazioni da fare. Prima, appena entro, devo pulire la mia textarea. Quindi txt-log.clear. Seconda operazione, quella di try-catch: quindi, perché è possibile che durante la conversione da stringa intero venga generata un'eccezione? Un quindi aggiungere un try-catch. e l'eccezione da gestire è number-format-exception. E in tal caso scrivo txtlog.setText inserire un periodo didattico 1 o 2. Quindi potrei anche fare il controllo che il periodo didattico inserito dall'utente sia 1 o 2. Quindi if PD è diverso da 1 e PD è diverso da 2, txtlog.setText inserire un periodo didattico 1 o 2 in questo modo se l'utente inserisce un numero che non è 1 o 2 mi stampo un errore e ritorno se inserisce eh, un numero corretto che è 1 o 2 il metodo lista corso semestre del model, se non inserisce un numero entro nel catch. Vediamo ora se è corretto quello che abbiamo implementato. Quindi eseguiamo l'applicazione, clicchiamo su main, se scriviamo ciao abbiamo un errore, questo perché Una null pointer exception su corsi controller Java, in particolare su txtsemestre.gettext. Eh, come mai vediamo txt semestre La cosa più semplice è effettuare il debug dell'applicazione quando abbiamo un errore. Quindi mettiamo un punto di debug, eseguiamo l'applicazione in debug cliccando sul, su, questo, su questo simbolo, inseriamo un semestre, facciamo clic su cerca, entriamo nell'interfaccia di debug. A questo punto utilizziamo questi due bottoni nell'interfaccia in alto a sinistra per passare al metodo successivo per entrare nel metodo in realtà voglio entrare perché voglio capire come mai mi dà null pointer exception quindi entriamo siamo all'interno di text input control quindi siamo all'interno della de, de, de, de classe text field e te, getText ritorna 2 mentre integer Get integer mi ritorna null pointer exception, controlliamo che allora il metodo corretto per fare il parsing di una stringa sia, controller, integer punto. parse parseInt scusate, non era get integer, ma è parseInt, Proviamo a rieseguire l'applicazione, questa volta dovrebbe funzionare. Sì, esattamente. Nell'interfaccia grafica vengono stampati quali sono i corsi relativi al secondo semestre che sono presenti nel database di scritti i corsi. Quindi, ricapitolando, la mia applicazione è costituita da tre packages, il package del controller, il package del DB, il package del model, il controller, che è quello che collega eh, l'interfaccia grafica con la logica dell'applicazione, il controller parla soltanto con il model, non fa accesso diretto al DB, il model parla con la classe DAO per fare accesso al DB, la classe DAO viene unicamente utilizzata per implementare eh, l'accesso al dv, quindi l'accesso specifico al supporto dove sono salvati i dati. Effettuiamo però qualche miglioramento sull'architettura dell'applicazione. Anzi, prima di tutto testiamo se i controlli che abbiamo effettuato sull'interfaccia sono corretti, quindi se inserisco ciao ovviamente mi dà errore, se inserisco 1 va bene, se inserisco 2 va bene, se inserisco 3 ho 1. La condizione di errore è corretta, quindi abbiamo implementato correttamente la nostra, ehm, le, i nostri controlli sulle condizioni di errore sull'input dell'utente. Perché ricordatevi che l'input dell'utente è sempre untrusted, quindi non possiamo fidarci di quello che l'utente inserisce manualmente, di quello che l'utente scrive nell'interfaccia in grafica, dobbiamo sempre effettuare dei controlli su tutto quello che l'utente fa. Ehm. Um, Tornando, per cercare di strutturare meglio la nostra applicazione, torniamo nel model. Siccome nel model quello che faccio è accedere spesso ai dati del DAO, e questo lo faccio tramite la classe corso DAO, vorrei che, non, vorrei che il riferimento alla classe corso DAO, vorrei che l'oggetto DAO, eh, rimanesse in memoria tra una chiamata e la successiva. Quindi nel costruttore di model vado a creare l'oggetto corso DAO. Quindi public model, scrivo corso DAO uguale new corso DAO. Cambio anche il nome perché poi creeremo un'altra classe DAO, quindi non voglio, non voglio confondermi. Crea una nuova variabile ehm, privata globale, che chiamo eh, corso DAO. Quindi qui creo una variabile, qui associo all'interno del costruttore, associo a questa variabile un nuovo oggetto corso DAO. Non c'è più bisogno di crearla all'interno di lista corsi semestre. E all'interno di SarkCosti semestre devo, devo cambiare il nome che da DAO è diventato Corso DAO, sia qui che nell'implementazione numero 1. Questo perché mi serve, perché ho fatto tutto ciò? Perché all'interno delle model avrò più metodi che fanno accesso ai dati, non voglio che all'interno di ogni metodo debba creare un nuovo una nuova classe corso DAO per poter accedere ai metodi del DAO. La creo una sola volta e poi la tengo in memoria, perché il model vive per tutto il ciclo di vita dell'applicazione. Quindi una volta creato il corso DAO posso sempre accederci. Seconda, secondo miglioramento che faccio è a livello del package DB, perché all'interno di corso DAO, in tutti i metodi di corso DAO, ottengo una connessione, devo creare una nuova connessione. Come faccio ad ottenere una nuova connessione? Utilizzo il driver manager. Vorrei però spostare questa, questa istruzione, che sembra essere molto specifica, con una più generica, per esempio per il concetto di astrazione. Cioè ogni, cercare di astrarre l'implementazione specifica e delegare questi metodi ad una classe più specializzata. Quindi voglio creare una classe specializzata nel darmi una connessione al database che chiamo ConnectDB. La creo nel package itipolito tdpcorsidb. Questa classe ConnectDB implementa il pattern singleton. Cosa significa? Significa che viene creata una variabile statica che dà una connessione e questa connessione deve essere condivisa con tutti i metodi che ne fanno richiesta. Quindi la prima volta viene creata e poi per tutte le successive richieste viene condivisa, ma sempre la stessa variabile. E questo è utile sia per una questione di ottimizzazione, sia perché nelle prossime lezioni vedremo di sostituire il modo in cui ci colleghiamo al database con il concetto, con il metodo del connection pooling per aumentare le prestazioni di connessione e questo è possibile se abbiamo definito il metodo getConnection in una classe specializzata quindi creiamo la classe connectDB, creiamo una variabile globale privata static connection con Importiamo java SQL connection, creiamo un metodo public static che ritorna una connection che si chiama getConnection. Questo metodo ritornerà la connection, quello che fa effettuare un controllo. Se la connessione è uguale o uguale a nulla. O se la connessione è chiusa, allora connection è uguale a driver-manager.getConnection. Copiamo l'istruzione dal DAO, quindi connection uguale a driver-manager.getConnection di JDBC URL. La JDBC URL la copiamo nuovamente da corso DAO. Adesso dobbiamo ancora aggiungere le istruzioni di try catch. Allora dobbiamo prima sostituire dobbiamo aggiungere eh, la parola static a GDB URL perché siccome facciamo accesso a GDB URL all'interno di un metodo eh, static anche le variabili devono essere static. Static significa che sono condivise per tutti per tutte le istanze di quella classe ossia non è una variabile che esiste in ogni istanza della classe connectdb ma è, una cl ma è una variabile della classe connectdb quindi è condivisa tutte le volte che chiamo per tutte le istanze della classe connectdb tutte le volte che chiamo la classe connectdb ho, ho la stessa variabile quindi non esiste la variabile assoluta da un oggetto ma è proprio la variabile della classe Il tutto deve essere all'interno di un metodo try catch perché sto tentando di connettermi al DB e il DB potrebbe essere potrebbe dare un errore. Qua invece l'errore anche qui va all'interno di un try catch. Quindi all'interno del try scrivo se la connessione è chiusa o non esistente, ne crea una nuova, altrimenti la restituisco. Se avviene un'eccezione, scrivo um, syserror, errore di connessione, al DB e poi lancio una nuova eccezione di tipo runtime exception quindi per ricapitolare ho creato una nuova classe che si chiama connectDB dove ho definito un metodo static getConnection questo metodo mi restituisce una connessione quindi astrae i dettagli di come eh, mi connetto effettivamente al DB, quindi, quindi questo permette di semplificare il DAO in cui non ho più bisogno di inserire JDBC URL, ma semplicemente devo chiamare la classe connectDB e il metodo getConnection, per il resto l'implementazione non cambia. E questo, come ho detto, ci servirà per quando passeremo eh, da... Ehm, dall'apertura della singola connessione all'utilizzo lib all della libreria connection pooling per aumentare l'efficienza di connessione al database proviamo a vedere se l'applicazione funziona ancora inseriamo un semestre facciamo cerca e otteniamo ancora lo stesso risultato quindi tutto funziona correttamente ricapitolando pattern mvc per la separazione del controller dal model. Pattern DAO, per la separazione di come, i dati, di come si accede effettivamente ai dati, rispetto al modello logico di quali informazioni mi servono. Quindi il model dialoga con il DAO per l'accesso ai dati, il DAO implementa effettivamente l'accesso ai dati, però il DAO non salva nulla, è stateless. Nel DAO non, non, non, non aggiungerò mai delle collection come variabili globali. Tutte le informazioni devono essere sempre salvate nel model. Per testare il model ho una classe testmodel in modo tale che una volta che ho verificato il metodo del model sia corretto lo implemento in controller. Fatta questa implementazione diciamo che Voglio aggiungere nel model una nuova funzionalità. Voglio aggiungere la funzionalità di, eh, dato una matricola, voglio il nome e il cognome di uno studente. Utilizziamo l'approccio top-down per implementarlo. Quindi parto dal test model, che è dove vado a testare la mia classe, e scrivo m .get nome, cognome by matricola matricola quindi definisco la mia matricola int matricola uguale una matricola reale la vado a prendere dal database quindi utilizzo SQL PRO o ID per andare nella tabella studente e prendere una matricola quindi definisco una matricola 146101, definisco che voglio un metodo del model che si chiama get nome cognome per matricola, che mi restituisce una stringa, e alla fine stampo queste informazioni, ossia ehm, matricola, due punti, più matricola più nome cognome studente più result quindi stampo il il, la stringa result che mi viene data da questo metodo get nome cognome by matricola ora devo implementare get nome cognome by matricola l'approccio top down è quello che permette è quello che parte dal livello più alto, dal livello di astrazione più alto, quindi parto a livello del model, a livello di test model, dico quali informazioni, stabilisco quali informazioni ho bisogno, in questo caso nome, cognome, data la matricola e poi via via le implemento sempre ad un livello di dettaglio maggiore. Quindi al test model implemento questo metodo nel model facendolo creare a Eclipse E il model, ovviamente, per accedere a queste informazioni avrà bisogno di accedere al DAO, tramite il DAO di accedere al DB. In particolare, il model potrebbe farsi restituire un oggetto studente dato una matricola. Perché, ad esempio, potrei richiedere diverse informazioni per quello studente, non solo il nome e il cognome, ma anche, ad esempio, il percorso di studio a quale hai iscritto. e non voglio definire diverse query nel DAO per ottenere informazioni sempre relative ad uno stesso studente. È molto più semplice definire nel DAO una semplice query che mi restituisce tutto l'oggetto studente, tutte le informazioni dell'oggetto studente, e poi nel model filtrare queste informazioni in base alle richieste del controller o del test model. Quindi nel model definisco un metodo getStudenteByMatricola che mi ritornerà, quindi che prende una matricola in input e mi ritornerà un oggetto studente, che però non ho ancora creato. Questo getStudenteByMatricola, su quale classe la chiamo? Vi ho detto che ho bisogno del DAO, però non voglio implementare un metodo che mi ritorna uno studente nella classe corso DAO. Utilizzo una nuova classe DAO che chiamo studente DAO. Quindi all'interno del model definisco una nuova variabile globale che chiamo studente DAO, che inizializzo nel costruttore, studente DAO uguale a new studente sulla quale richiamo poi questo metodo get by matricola. Adesso quindi ci mancano due cose, la classe di implementare la classe studente e la classe studente DAO. La classe studente è come la classe corso. Corso cos'era? Era un javabin, ossia un contenitore di informazioni. Cos'è il javabin? Il javabin è una particolare classe in java che soddisfa alcuni criteri. In pratica deve implementare un costruttore con e senza argomenti, deve avere dei metodi public, getter e setter e tutte le istanze delle variabili devono essere private. Quindi semplicemente è un contenitore di informazioni. In più noi diciamo che un java bin deve implementare la funzione equals e spesso implementa anche il metodo toString, ma questo per convenienza. Hash code e equals servono per il confronto e per poter utilizzare alcune collection come le, come le tabelle basate su tabelle di hash. Quindi le hash map e gli hash set. Quindi definiamo una nuova classe studente di tipo java bin. All'interno di studente creo alcune variabili private che sono la matricola. il nome, che, sono, che è una stringa, il cognome, il corso di studi, che chiamiamo CDS, credo. Andiamo, andiamo a verificare nel DB come si chiama CDS, esattamente. A questo punto definiamo un costruttore. senza argomenti definiamo anche un costruttore con tutti gli argomenti ma ce lo facciamo creare da Eclipse quindi source generate constructor using fields li utilizziamo tutti quanti ci facciamo generare getter e setter per tutte le variabili quindi abbiamo getter e setter ci facciamo generare un, uh, il metodo hashcode equals che servono per il confronto, su quale? Essendo uno studente, quello che, quello che mi serve per effettuare il confronto è la matricola. So che due studenti sono uguali, due, studenti, due oggetti studente sono uguali se si, alla st se si riferiscono alla stessa matricola. Perché teoricamente il nome e cognome potrebbero essere... Eh, duplicati potrei avere due studenti con lo stesso nome e cognome ma matricola differente invece la matricola è univoca per ciascuno studente e poi creo ancora un toString nel caso in cui volessi stampare l'oggetto quindi così ho definito un nuovo contenitore un nuovo java bin per lo per lo studente, così come prima avevamo fatto con il corso, quindi studente corso, adesso mi serve creare la classe studente DAO, la classe studente DAO fa le stesse operazioni che fa la classe corso DAO soltanto relativamente allo studente, quindi studente DAO, perché non l'ho implementato tutto in corso DAO? perché vorrei avere delle classi che siano il più semplici possibili. Quindi in corso DAO implemento tutta la logica relativa eh, ai metodi che mi restituiscono informazioni sui corsi, in studente DAO implemento tutta la logica di accesso alle informazioni per metodi che mi restituiscono informazioni sullo studente. Mi copio eh, da uno dei metodi di corso DAO, il codice per effettuare una query, perché questo è abbastanza standard, quindi in studente DAO devo implementare il metodo getStudenteByMatricola che ho definito nel model. Uh, includo studente DAO e implemento... E, faccio, e clicco su create method quindi Eclipse direttamente mi crea il metodo l'implementazione è quella che abbiamo compiato da corso DAO solo che questa volta dobbiamo cambiare sia la query che, le, che il tipo di informazione che andiamo a ritornare perché non, è più, non sarà più un corso ma sarà uno studente e il risultato non sarà una lista ma sarà un singolo studente quindi Studente: result uguale null, ritorniamo result. E non sarà più un ciclo while perché al, più mi una, perché al più la mia query mi restituirà una riga di una tabella, se la matricola esiste. Se la matricola non esiste, non mi restituirà ehm, nessuna riga. Quindi devo sostituire il while con un if. Quindi se c'è un risultato, crea un nuovo oggetto, associa a risalto un nuovo oggetto studente. A cui, che completo usando diverse informazioni, che sono la matricola, il nome, il cognome, il codice di studio, e il corso di studio. Però qual è la query SQL che devo fare per ottenere tutte le informazioni di uno studente data la matricola la query è meglio che vada a testarla prima eh, sul, eh, sul mio client per eh, interfacciarmi nel DB in questo caso è SQL Pro e quindi scrivo select matricola nome cognome cds from studente, where matricola uguale a, eh, prendiamo la prima matricola disponibile, se la eseguo ottengo la seguente eh, risposta, quindi mi dice che esiste uno studente, se però la cambio, sostituisco l'ultimo 1 con il 2 non ottengo più nessun risultato, ed era il discorso che facevamo prima quindi una volta che ho definito la mia query, che l'ho testata, ho corretto tutti gli errori vado, la copio dal mio client a java e quindi scrivo string sql uguale select matricola nome e cognome cds from studente where matricola uguale, ovviamente non devo più specificarla ma come primo utilizzo il punto interrogativo per settarla tramite il prepared statement quindi sotto l'istruzione del prepared statement scrivo st.set int per la matricola è l'intero, 1 perché è il primo punto interrogativo e la matricola è matricola A questo punto, come dicevo, sostituisco il while con l'if, questo lo devo fare tutte le volte in cui mi aspetto di ottenere al più un risultato, o 0 se ho una condizione di errore, altrimenti il while mi permette di iterare su tutti i risultati, è un ciclo che mi permette di iterare su tutti i risultati, e alla fine se ho trovato lo studente, creo un nuovo oggetto studente che associa al result, altrimenti il result sarà nulla. Quindi vi devo ricordare che poi nel model potrei ricevere un oggetto nulle, devo fare il controllo su questo. Quindi result new student, devo andare a inserire, a completare le informazioni di studente, che sono matricola, nome, cognome, cds. Quindi res.getString di nome res.getString di cognome res.getstring e cds e la prima informazione che devo inserire però è la matricola quindi matricola matricola è inutile per la prenda dalla tabella perché già mi viene restituita mi viene già passata come parametro in input quindi potrei anche toglierla dalla query quindi select nome di cds da studente dove la matricola è quella specificata come parametro del metodo e in caso in cui ottengo una risposta l'associo a result e istituisco result quindi tornando nel model nel model ho un metodo eh, di studente DAO che si chiama getStudenteByMatricola che mi permette Dato una matricola di ottenere un oggetto studente, però questo metodo deve restituire semplicemente una stringa, che è il nome e il cognome. Quindi scrivo return studente.getNome spazio più studente.getMatricola. vado in test model per testare se la mia implementazione è corretta, però ho un errore in SQL perché ho scritto nome al posto di nome, quindi vado in studente DAO, correggo la query SQL, correggo anzi il parsing dell'SQL perché ho scritto nome al posto di nome, a questo punto ritorno in test model, rieseguo il programma, e quello che ottengo è che per la matricola 6 146101 ho oh, Claudio, però ho fatto di nuovo un errore perché nel model, scusate, non devo restituire eh, la matricola ma devo restituire il nome e il cognome, quindi student.get cognome. Quindi ritorno in test model, riseguo il programma e ottengo l'output desiderato. Rifaccio la stessa istruzione, ripeto le stesse istruzioni, però questa volta cambio la matricola, metto una matricola inesistente, quindi 146 102, che prima ho visto non esistere, rieseguo il programma, e questa volta ho una null pointer exception, questo perché nel main, nel model, mi sono dimenticato di fare il controllo su studente uguale uguale a null. Quindi se lo studente è uguale a null, quindi se, non ho, se la query non ha trovato nessuno studente con quella particolare matricola, il metodo che è studente per matricola ritorna null. E quindi devo effettuare il controllo. Che l'oggetto sia diverso da nulla, altrimenti, ritornare la stringa: non ho trovato nessuno studente associato a quella matricola. Ora l'implementazione dovrebbe funzionare, dovrebbe essere corretta, vediamo effettivamente nel primo caso mi restituisce il nome e il cognome associato a quella matricola nel secondo mi dice non ho trovato nessuno studente associato a quella matricola svolgiamo ancora un punto sull'esercizio elenco corsi diciamo che voglio associare a ciascun corso delle statistiche perché se guardate come fatto il database di scritti corsi a ciascuno studente è associato un cds che è il corso di studi quindi voglio, diciamo che voglio eh, ottenere le statistiche per ciascun corso, voglio sapere quali sono gli studenti iscritti e in particolare voglio sapere quanti sono gli studenti iscritti per ciascun corso di studio. Come fare tutto questo? Come prima, due approcci. Il primo è quello di prendere tutte le informazioni che ho nel database, portarle in java, e fare, ed effettuare questo calcolo direttamente in Java. Però se ci pensate non è banalissimo, perché è già una query complessa. È molto più semplice invece sfruttare la potenza delle SQL, la potenza del database, effettuare la query direttamente sul database e ottenere il risultato che voglio, a cui sono interessato ehm, nel DAO. Quindi tenere il codice il più semplice possibile facendo una query un pochino più complessa. Quindi cosa voglio in questa query? Voglio selezionare degli studenti, quindi select. In realtà non degli studenti, ma il numero di studenti per corso di studio. Quindi select CDS, che è il corso di studio, e il numero degli studenti per corso di studio. Quindi count di CDS. From. Da dove? Dalla tabella. Utilizzo la tabella studente e la tabella iscrizione. Ricordiamoci che la tabella studente contiene le informazioni su ciascuno studente. La tabella iscrizione contiene la relazione tra quali studenti sono iscritti a quali corsi. Nella clausola where devo fare il join tra le due tabelle. Per semplicità definisco un alias per ciascuna tabella. E quindi nella clausola where dico s.matricola deve essere uguale a matricola E poi voglio selezionare anche eh, uno specifico corso. Quindi i.codins deve essere uguale a, prendiamo un corso a caso, dalla tabella corsi, ad cioè in esempio ingegneria della qualità. Seleziono il... Codice di insegnamento direttamente, non il nome, perché altrimenti avrei dovuto fare anche il join tra la, tabella. tra la tabella iscrizione e la tabella corso. Quindi per semplificare la query direttamente inserisco il codice di insegnamento, che comunque ho, perché prima, se vi ricordate, ho eh, ottenuto la lista di tutti i corsi. Ho già un metodo nel model che mi eh, permette di ottenere la lista di tutti i corsi. A questo punto devo ancora fare il group by, Group, group by, su cds se eseguo la query ottengo il seguente risultato ossia che per questo corso ho eh, 328 iscritti che sono 323 a gestionale zt4 3 iscritti a gestionale 2t4 uno ad edilizia ed uno cinema quindi approccio top down parto dal test model dico voglio stampare delle statistiche quindi immagino di ottenere una stringa result con delle statistiche definisco un metodo nel model che mi di che si chiamerà get statistiche, from corsi e alla fine semplicemente stampo result. Quindi devo andare a implementare all'interno del model un metodo che mi restituisca get statistiche from corsi. Cosa deve fare questo metodo? deve iterare su tutti i corsi esistenti, ricordandoci che i corsi li otteniamo tramite il metodo, abbiamo già un metodo del DAO che ci permette di, di ottenere tutti i corsi, che è questo, listAll. Quindi con il metodo listAll dei corsi DAO posso già ottenere tutti i corsi del DAO. Devo ciclare su ciascun corso e associare a ciascun corso delle statistiche. Quindi for corso c due punti corso dao punto, get statistiche. by codins <coughs> utilizzo uno string builder perché voglio alla fine ritornare una stringa quindi per fare la concatenazione di string utilizzo uno string builder stringbuilder sb uguale new string builder sb append, di cosa faccio? Append di corso by Quindi diciamo che questo metodo di CorsoDao mi restituisce una stringa, oppure ancora meglio mi restituisce una classe, quindi facciamo un passaggio intermedio, Diciamo che corso DAO, get statistiche e by codins mi restituisco una classe statistiche, e poi stampo la classe stat. Ovviamente devo ancora definire tutto. Sto soltanto definendo il tipo di informazione che voglio con un approccio top-down e poi vado a implementarle. Perché è più semplice utilizzare un approccio top-down che un approccio bottom-up perché è più semplice partire da quello che realmente voglio poi andarlo a implementare che partire dall'implementazione specifica una volta che abbiamo visto che con la query possiamo ottenere queste informazioni utilizziamo un approccio top-down quindi alla fine, come ultima istruzione, ritorniamo sb.toString, quindi ritorniamo una stringa. Dobbiamo definire la classe Statistiche. La classe Statistiche è una classe del model, perché è di nuovo un contenitore di informazioni. Quindi, new class non interface, scusate, classe, statistiche. Questa classe statistiche al suo interno cosa deve contenere? Deve contenere una mappa, perché deve associare a ciascun eh, CDS, corso di studio, un contatore. Quindi ottiene una mappa tra una stringa, che è il cds, e un contatore, eh, che è un intero, cioè un intero che è un contatore. Quindi definisco una mappa, una eh, map tra string e integer, ma, che chiamo mappa cds, definisco un costruttore pubblico, public statistiche, in cui creo la mappa, effettivamente, new hash map, in cui specifico i generics, importo la classe javutil map, E poi definisco un getter e setter sulla mappa. Set mappa, get mappa. E un metodo toString che mi stampa la mappa. Quindi source generate toString. che semplicemente mi ritorna una mappa dei, dei corsi di studio, punto Non è necessario in questo caso ridefinire escode e equals perché non ho intenzione di aggiungere oggetti statistiche all'interno di una collection, semplicemente sono un oggetto intermedio dove salvare delle informazioni. Quindi tornando nel model, mi resta che implementare il metodo, metodo getStatisticheByCodings. Così è dato un codice di insegnamento, che è il c.getCodiceInsegnamento, e mi istituisce un oggetto Statistiche. Perché non tornare direttamente la mappa, ma passare tramite un oggetto intermedio? per il discorso dell'incapsulamento dei dati perché eh, un domani potrei decidere di aggiungere altre informazioni che non sono semplicemente salvabili in una mappa e quindi queste informazioni le voglio salvare all'interno di una classe che è la classe statistiche che fa da contenitore, per ora è il contenitore di una mappa un, un domani potrebbe contenere anche altre informazioni quindi soltanto per strutturare un po' meglio il codice quindi riprendiamo dal, eh, dall'implementazione del metodo getStatistiche by codice insegnamento che va implementato all'interno di, eh, di corso DAO. L'implementazione è simile a tutte le altre, quindi definiamo la nostra query SQL che copiamo dal client di prima, effettuiamo solo una modifica ossia quella di inserire anche un alias per la colonna eh, count in modo tale che venga fuori la parola count per la colonna su cui facciamo appunto eh, l'operazione di count cds quindi definiamo la nostra query definiamo L'oggetto statistiche dove andiamo a salvare le informazioni, Scri ehm, creiamo un blocco tra i catch dove facciamo il catch di SQL exception. E come prima lanciamo una nuova throw new, runtime exception. Poi, nel try, quell'errore che abbiamo qua, remove catch close, ok, nel try. Dobbiamo prendere una nuova connessione, quindi connection con uguale connectdb.getConnection e alla fine dobbiamo chiuderla, quindi connection.close. Poi, ehm, prepare statement, istruzione prepare statement, possiamo copiarla. Nel prepare statement dobbiamo andare a sostituire al punto interrogativo una stringa. Punto interrogativo, quindi set string, punto interrogativo in posizione 1, sostituiamo la stringa code its. Punto interrogativo lo andiamo a sostituire al posto del codice del corso. Effettuiamo la query e poi iteriamo sul risultato. Quindi result set st.executequery fino a quando rest.next, fino a quando ci sono dei, dei valori. Quindi eh, inseriamo all'interno della mappa il codice di studio, la, la coppia dei valori, codice di studio e la coppia chiave valore, codice di studio e count. Quindi stat.getMap.put Rest.get string cds e rest.get string count eh, non è get string ma get int perché il valore è un intero. Quindi riempiamo la mappa e alla fine, la, eh, e alla fine ritorniamo statistiche, quindi ritorna stat alla fine del metodo. Quindi torniamo nel model. Nel nostro model diciamo: ok, per ciascun corso queste sono le statistiche. Quindi stampiamo anche il codice di insegnamento, quindi code ins. Due punti più eh, c.getCodings mettiamo uno spazio e poi stampiamo le statistiche associate a quel corso. Eseguiamo l'applicazione. Quindi torniamo nel test model. Eseguiamo l'applicazione. E quello che otteniamo è questo output non molto bello dal punto di vista grafico. Ma comunque funziona come ci aspettavamo, quindi abbiamo il codice insegnamento e poi abbiamo per ciascun eh, corso di studio il numero di studenti iscritti a quel corso. Se volessimo migliorare un pochino l'output, potremmo, ad esempio, tornare in model e piuttosto che stampare direttamente l'oggetto statistiche si potrebbe iterare sulle chiavi del, del, della mappa all'interno di statistiche e stampare il valore. Quindi potremmo scrivere sb.append no, prima iteriamo sulle chiavi, quindi for string cds, due punti, chi set mi restituisce il set di chiavi data la mappa. A questo punto scrivo sb.append più cds più spazio più start.getmap.get Otteniamo il valore data la chiave, la chiave è il cds otteniamo il valore. E alla fine aggiungiamo ancora il ritorno a capo. Facendo così, um, get cds, cds ritorna un intero giusto. Facendo così dovremmo ottenere per ciascun uh, corso l'elenco, dei corsi di studio e dei numeri di iscritti per ciascun corso di studio proviamo a ristampare adesso effettivamente l'output è un po' più carino abbiamo ancora un problema che è quello di eh, queste stringhe vuote perché abbiamo visto che nella tabella studente eh, come dire Scegliendo un altro corso, come esempio strategia e tecnologia del marketing, ci sono alcuni CDS che sono vuoti. Come facciamo a filtrarli? Dobbiamo modificare la query. Quindi andiamo nel, in corso DAO e aggiungiamo nella, nella clausola di WHERE che CDS deve essere diverso dalla stringa vuota. Quindi rieseguiamo il nostro test model e questa volta non otteniamo più, codici, eh, di, non otteniamo più corsi di studio vuoti. Per rendere tutto più comprensibile potremmo ancora nel model aggiungere un backslash n qui, quindi sd.append backslash n per separare ciascun corso da quello successivo eseguendo nuovamente otteniamo quindi per ciascun codice insegnamento il numero di iscritti quindi in quest'ultimo esercizio cosa abbiamo fatto? abbiamo creato una nuova classe statistiche che al suo interno utilizza una mappa nell'ora successiva poi vedremo la teoria che c'è dietro le hash map map e gli hash set si basano sulla stessa struttura dati sottostante che è la tabella di hash. Quindi studieremo cos'è la tabella di hash. La tabella statistiche, cioè la, la classe statistica viene creata all'interno del metodo del DAO get statistiche by codice insegnamento, perché abbiamo visto che è molto più semplice eh, utilizzare la potenza di SQL per filtrare i risultati e ottenere le informazioni di cui realmente abbiamo bisogno piuttosto che prendere in memoria tutte queste informazioni e filtrarle a livello del model quindi cerchiamo anche di studiare qual è l'architettura migliore per l'applicazione qual è il modo per scrivere meno codice perché meno codice scriviamo e minore anche il numero di errori che possiamo introdurre alla fine ottenuta le statistiche per ciascun corso stampiamo il risultato Qui si conclude l'esercizio, creiamo un nuovo branch dove salvarlo, switch to new branch, soluzione numero 2, soluzione 2, finish, facciamo il commit e il push di questa nuova versione, aggiungendo anche tutte le altre classi che abbiamo creato nel frattempo rispetto al branch master, quindi nuova soluzione, facciamo il commit.